E questo è il povero Cherry. Cherry è stato... N non lo voglio dire Non lo voglio dire È una cosa orribile Ma Tom, ma cosa hai fatto? Iscrivetemi, per favore! Allora, di tutto noto che c'è un disco Tipo mezzo insanguinato E io suppongo che non sia... Proprio una cosa bellissima, uh, ci sono de delle cose qua, scusatemi ma io devo prendere, cioè scusatemi, scusami Tom, um, cerca di non uccidere anche me dato che il povero Jerry ormai ci hai già pensato Ecco lo sta pure guardando, che cosa inquietante, comunque qua continua, quindi possiamo provare ad entrare, ok perfetto Allora qua c'è altro sangue, e qua sembra che ci sia effettivamente un continuo se scendiamo non succede niente Se saliamo, ok Questo sembra effettivamente Che sia un'altra di quelle strutture in aria E Qua abbiamo solamente una strada per andare Il che è abbastanza inquietante Perché io non vorrei dire Però se, se, se scendiamo qua sotto Ci moriamo praticamente Ok, andiamo il più lontano possibile Dalla pressure plate Allora, queste cose io vi faccio vedere Vi do una breve dimostrazione Ok fanno molto molto molto Molto male e vedete lì c'è il jukebox Possiamo utilizzare il music disc Per uh, capire Di che cosa si tratta qua Oh attenzione Per carità ok perfetto Raga Vedo tutto buio No no no no no no no no Ma cosa sta succedendo raga No, mi sto... oh mio Dio. Ti prego basta Basta Mi, mi, mi dispiace Tom scusami Scusami non, non, non, non, ti, non ti dirò più niente Basta Via via via via Scappiamo Scappiamo Scappiamo Iscrivetevi per favore